È iniziata? Aspettiamo. Che cosa stai aspettando da? secondo si sì, siamo si sì, stesso sono 13 no. si sì, no. aspettiamo che arrivi qualcuno ciao Angela ciao grazie a mia cugina ciao dai iniziamo Ciao a tutte e buon pomeriggio. Avete fatto il caffè? <ride> Oggi ci siamo un po' spostati all'aperto perché, visto che dobbiamo stare sempre in casa, almeno... Aspetta, passo il volume che... Ok. Allora, facciamo insieme le ciambelline, le ormai mitiche ciambelline. È stata la prima ricetta che avete seguito con tanto affetto e tanto amore. Tant'è vero che il contatore di Facebook si è fermato a 3 milioni di visualizzazioni, oltre non è andato... Eh, 4. 3,927.000 4 visualizzazioni. Allora, iniziamo a fare le ciambelline. Allora, in questa ciotola ho messo la farina. La farina, in questo caso, è meglio usare la farina tipo 0 metà zero e metà manitoba, però in questo momento che non possiamo uscire, che non abbiamo tutto a disposizione, anche se usiamo la farina 00, non fa niente, verranno bene lo stesso le ciambelline, alla farina uniamo le patate bollite, non vi preoccupate, le dosi saranno, sono tutte nel link che abbiamo messo nel post, ora pensiamo a come fare le ciambelline, poi le dosi le leggete, Allora farina, Patate bollite, mi raccomando, fredde, non devono essere calde. E soprattutto il peso delle patate è da bollito. Bollite con la buccia, non già a tocchetti, perché se le fate a tocchetti assorbono più acqua. Quindi bollite fredde, pesate già da bollite. Io mi metto il guanto così, visto che stiamo pure all'aperto non posso andare a lavarmi le mani, se no devo saltare il tavolo puoi venire più vicino per favore così vi facciamo vedere ok qui ci sono le patate e la farina e le uniamo così ora qui avevo messo già un pizzico di sale esattamente 5 grammi ora uniamo la buccia del limone questo è un limone bio già lavato senza trattamenti questo è del papà di regista che salutiamo, ciao Pierino e ciao anche Carmela. Abbondante limone perché si deve sentire. Naturalmente, se volete, potete aggiungere anche la buccia dell'arancia tranquillamente. Non ti preoccupare, vola tutto vagliolo. Tanto adesso la devo usare l'uovo. Ok, vedete quanta buccia di limone ho messo? Ne ho messa parecchia una bustina di vanillina, naturalmente se avete la vaniglia è meglio, però noi abbiamo la vanillina e ci accontentiamo della vanillina, in questo momento ci dobbiamo accontentare di tutto, a questo punto farina, patate bollite, vanillina, buccia di limone, l'uovo, aggiungo l'uovo io sto facendo mezza dose di quella che vi ho scritto e aggiungo il lievito allora siccome la difficoltà che eh, molte di voi hanno riscontrato è stata quella di sciogliere il lievito nei liquidi perché poi mettevano troppo acqua, troppo latte e quindi gli veniva un composto troppo morbido io vi sto facendo vedere come fare senza liquidi quindi metterò il lievito direttamente nell'impasto vedrete che non succederà niente poi vi sezionerò l'impasto non, non ci sarà il lievito a pezzi dentro diciamo si, si riesce a sciogliere Questi sono questo è il lievito allora questo è il lievito fresco se usate il lievito secco usate metà del peso di quello fresco quindi se questi sono 10 grammi usate 3 4 5 grammi tanto adesso non fa più tanto freddo lieviteranno, lieviteranno lo stesso allora vieni qui così gli facciamo vedere che anche senza liquidi si scioglie si lo stesso il lievito La ricetta, come vedete, prevede anche il burro, però il burro va aggiunto alla fine, non va sciolto, non va fatto niente, va solamente tenuto una mezz'oretta a temperatura ambiente e basta. Come vedete non c'è già più traccia del lievito, vedi? Vedi ci sta. Sì, basta l'umidità del lievito, basta l'umidità dell'uovo e l'umidità della farina a far sciogliere il lievito lo so che i vanno il lievito va sciolto in un liquido però in questo caso la ricetta è così perfetta che aggiungendo un liquido andiamo a sbilanciare gli ingredienti e poi avete difficoltà voglio stare riscaldando allora vedete l'impasto si sta già formando del lievito non c'è più traccia si è sciolto spero che si veda bene e adesso iniziamo ad aggiungere il burro prima assorbiamo tutta la farina quindi per chi si è messo in collegamento adesso abbiamo detto farina mezzo se tipo 0 o tipo manitoba ma in questo momento anche la farina è 00 va benissimo patate bollite fredde, pesate da cotte, bollite con la buccia e non a tocchetti, perché sennò assorbono troppa acqua. Uniamo alla farina le patate, la buccia di limone, la vanillina, l'uovo e un pizzico di sale. C'era anche da aggiungere un pizzico di zucchero sul lievito, io me lo sono dimenticato, voi mettetelo. Qui c'è il burro che come vedete è morbido. Perché è stata a temperatura ambiente? Uniamo qualche pezzettino alla volta. Prima di qui. Ora finisco l'impasto. Nel frattempo che io lo lavoro un po' sulla spianatoia. Se c'è qualche domanda che tu stai leggendo marina, adesso. Farina senza glutine. Allora, per la farina senza glutine, usate la farina quella universale senza glutine. Con quella penso che ci possiate riuscire, anche se c'è la fecola di patate. Devo dire la verità, non ho mai provato a fare queste qui per i celiaci. Gli altri dolci, sì, ma queste qui non, non le ho mai fatte per, per i celiaci. Le dolci, nel lì. Le dolci le trovate nel link, tranquillo, tanto. Adesso ci interessa vedere come si, come le dobbiamo, come si fanno la preparazione. la preparazione. Non ci interessano le dosi. Le dosi le troverete tutte nel link. Che lo vedete adesso già sul post. Allora, io sto aggiungendo tutto il burro. Un attimo solo che non voglio fare danni come al mio solito. Vedi, fai vedere che sta finendo, sto finendo l'impasto aggiungendo il burro l'impasto è sodo, non è affatto morbido perché non ho aggiunto nessun tipo di liquido ora facciamo assorbire bene il burro e poi mi trasferisco sul piano da lavoro dimmi se c'è qualche domanda sei bella con rossetto <ride> grazie e se c'è il rossetto? lo stesso Allora nel frattempo che io impasto tu puoi mi fare le domande, io devo salutare mia madre, ciao ma, e Mattias, ciao Mattias, e vabbè poi mia sorella lo deve dire a me, ciao Miriam, ecco salutata a tutti, ok, vedete l'impasto com'è bello, buongiorno regista, qua sta nei commenti ho visto che eri distratto. è distratto già della Germania ok allora prendo adesso l'impasto e lo trasferisco un attimo qua questo lo metto qua e lo lavoriamo un po ma come vedete allora vi voglio far vedere che se avete dubbi non c'è lievito non l'ho ancora lavorato vedete non c'è lievito, è si è sciolto tranquillamente quindi lo potete fare anche voi. Ora facciamo così, non c'è bisogno di maltrattarlo tanto. Così portiamo dai lati al centro e basta. Io sto facendo, mi sto abbronzando solo però da questa parte. Allora, dai, dimmi se c'è qualche domanda. Dai, dimmi se c'è qualche domanda. una signora che ci sta seguendo da, per la prima volta da Tormina ciao Rosanna benvenuta Rosanna stiamo facendo le ciambelline allora eccole qua io Ma devo smettere di dire allora perché lo dico sempre un commento in francese che non capisco va Don bene Belgio. poi lo leggo io dimmi ah basta nessuna domanda sono così Se sono passata sono... Aspetta, vediamo se la vedo io qualcuno Io non vedo niente. Ciao Domiziano, ti mando un bacio, tu lo sai perché. E questo è l'impasto delle ciambelline. Come vedete, è sodo, non appiccica alle mani. Io dico sempre appiccica per far capire bene. Vedete? Anche se ho messo un po' di calina, non si attacca alle mani. Quindi è già pronto per andare a lievitare. Ora, noi dovremmo fare questo, prendere l'impasto, metterlo Florida. in una ciotola. Eh? Oggi abbiamo la Florida. Ah, dalla Florida. Ciao. Io dalla Florida. Non l'ho mai visto. Allora, l'impasto noi lo prendiamo, lo mettiamo in una ciotola. Facciamo un taglio a croce sull'impasto e lo mettiamo a lievitare, quando l'impasto è lievitato, quando della croce non c'è più traccia, e quindi l'impasto è lievitato. Ora, siccome io non potevo fare tre impasti e quindi avere tre preparazioni, facciamo finta che questo sia lievitato, facciamo che per magia è già lievitato. È lievitato? E' eh? già lievitato. Lo prendiamo e vi faccio vedere come formare le ciambelline. Sto dicendo che facciamo finta... L'impasto sia lievitato. Questo deve lievitare in un posto caldo: non eccessivamente caldo, nel forno va benissimo, spento. Ci vorranno di questo periodo circa due o tre ore: due ore, non di più. Dimmi, registra. Si può usare il lievito per dolce al posto della vaniglia? Uh... Il lievito per dolce, al posto della vaniglia, eh no, la, vanig... no. la vaniglia è una cosa. E la lievito per dolci è un'altra. Però in questo caso il lievito istantaneo per dolci non si può utilizzare in questa ricetta. Potete utilizzare o il lievito di birra fresco o il lievito secco. ok? Un'altra signora da padova la prima volta. Ciao! Allora prima facciamo altro. finta che il nostro impasto sia lievitato. Ripeto, facciamo finta. Prendiamo un pezzo di impasto, facciamo un rotolino, un cordoncino, come lo volete chiamare. Stai inquadrando? Sì. E lo chiudiamo su se stesso così. Abbiamo fatto una ciambellina. Questo naturalmente, è adesso, è, è, non è lievitato. Vi faccio vedere la differenza con questi che invece sono lievitati. Questo l'impasto era già lievitato e sono pronti per essere fritti. Questo no, non, lievitato. non lievitato, questo è lievitato, lievitato, però anche l'impasto non, non lievitato. lievitato. Spero di essere chiaro. Lievitato. Sì. Ok nello stesso modo, potete, allora, cioè, per fare le ciambelline, potete anche stendere l'impasto col mattarello, copparlo con una bo bocchetta di saccaposcio oppure con il tappo di una bottiglia, con qualcosa di piccolo. Fare il buco al centro e, farmi, e far lievitare le ciambelline. Ora penso che io mi devo togliere i guanti, penso che sia, io sia stata chiara. Se avete sì. delle domande, potete farlo no, tranquillamente così vediamo È spiegato in modo semplice la portata di tutti eh, non lo devi dire tu lo devono dire loro no è sta scritto il commento ah bene, bene allora sì va benissimo allora queste sono le le ciambelline che io rosa. ho preparato Rosana ah, ciao rosa queste sono le ciambelline che ho preparato stamattina vedete come sono ben lievitate Ora vediamo se il nostro olio è pronto, lo alzo un altro po'. La stessa cosa, la stessa patate, cosa craf. dei craffin di patate... Allora... Craff. Sì, dei craffin di patate. Allora, regista, con te. Allora... Craff. Eh sì, è la signora ha scritto craffin. Ah, va bene, non è che... E non riuscivamo a interpretare. E quindi, che stavo dicendo? Sì, si possono usare anche per fare i kraft però, è una, però siccome ci sono le patate, forse sono già un po' troppo sostanziosi per mettere pure la crema. Però se voi volete, sì, potete farlo. Invece di fare il buco, con il buco delle ciambelline, li fate tondi come i craft tranquillamente. L'impasto? Sì, l'impasto lo potete utilizzare. Allora, prendiamo un pezzettino e vediamo se il nostro impasto è pronto. Adesso si è tappata le mani e andiamo qui se il nostro olio è pronto Sì, allora vedete la temperatura dell'olio come non è salita quante okay. eh, ho a che ciao buongiorno ciao va bene sto zitta allora io ho, pre ho preso una carta forno che ho utilizzato per fare un'altra preparazione perché mi dispiace, mi dispiace usare la carta forno nuova per buttarla dopo regista pensa qua non pensare ai commenti io la metto nell'olio così e voi vedete che fra un po' la carta forno non si brucia, quindi state tranquilli, non si brucia. Vedete come va piano piano la cottura? Non ti staccare di qua che devo far vedere tutto. Non mettere il dito dentro. L'ho già fatto in precedenza, non lo rifaccio più. Però vi voglio far vedere che anche senza carta forno potete farlo. Quindi adesso io non ho messo farina, brava Graziella. Però anche se mettete un po' di farina, anche senza carta forno potete farlo tranquillamente. Ora vediamo se riusciamo a far venire quella bella riga bianca che hanno le ciambelline che compriamo nel bar o in pasticceria. Sì. Ho acquistato il lievito di birra secca con dei granelli molto grossi. Lo ritrovo nell'impasto. Come fare? Allora, se hai quel tipo di lievito, scioglilo, ma pro proprio in pochissima, pochissima acqua. Riprendi qui, proprio pochissima acqua e aggiungilo all'impasto devi riprendere devono vedere cosa sta facendo la ciambellina nell'olio non c'è il prezzo no e devono vedere tutto allora come vedete la carta folla si stacca Beh. non si brucia e non succede niente Dove la metto la mettiamo qua la lievitazione solo una volta no la prima volta a impasto intero la seconda volta formate le ciambelline. Io ho detto che questo qui, vedete, sta qui che deve lievitare. Quindi prima, Quindi, la lievitazione, prima lievitazione in ciotola. Seconda lievitazione già dopo data aver, la forma. Dopo la okay? formata. Allora, vedete come stanno gonfiando? Fra un po' le giriamo. Adesso vedrete, allora vediamo cosa stai facendo le ciambelline poi dicono che bello. io non mi devo arrabbiare con te ti stai cantando e prendi le ciambelline qua devi stare qua che devo far vedere quando è il momento di girare vieni si, si. vedi adesso stanno iniziando a colorire dalla parte di su tra eh, un po' le dobbiamo girare si, si possono fare senza patate Sì. ma è un'altra ricetta noi stiamo facendo le ciambelline con le patate poi vi poi ve ne taglierò una e vedrete che sono morbidissime e leggerissime, nonostante la presenza delle patate nell'impasto. Tranquilli. Giulia, non ridere. Allora, fra un po' le giriamo. E vi faccio vedere come saranno belle. Ciao, sono Antonella da Torino. Ciao Antonella. Ciao perché li cuoci con la carta a forno perché se, una volta lievitate sono così vedete vieni facciamo di vedere sono così morbide che se le prendo con le mani si rovinano tutte invece mettendo la carta a forno rimangono cioè tengono eh, la forno solamente un per una questione di bellezza regista non far arrabbiare la chef no vabbè regista è bravo No, Solamente che non ascolta, sono io no, che sono no, troppo no. ansiosa. Questa è anche la verità. grazie Graziella, finita la quarantena. Voglio fare io la regista, sì. Vieni. Vieni qua, facciamo vedere, vieni per favore. Facciamo vedere che adesso le devo girare. Ci siamo? Sì, giro. Non... Vedete che si è formata la riga? Non so se si chiama riga, come si chiama cerchio, come si chiama, mi viene riga e riga dico. Abbiate pazienza, io quando sto in diretta, un rigo bianco, un rigo bianco, un rigo. Adesso vi farò vedere dopo come saranno, come saranno belle. Ma ah, due sono proprio cicciottose due? Perché se ne mettiamo troppe nell'olio, poi si abbassa la temperatura dell'olio e assorbono. Le ciabelline assorbono l'olio. Adesso che l'olio è, è, è un po' più caldo, ne possiamo mettere anche di più. Adesso vi faccio vedere la seconda troppo, uh, volta sì. che è la seconda parte della frittura. Che ne metto quattro? E vedrete che non succede niente, sì. ciao Manola, Rosa Napoli, sei un carabiniere. Sì, sono un carabiniero Sì, sì, mi piacciono le cose fatte bene, precise, perfette, eh, purtroppo c'ho questo brutto vizio. Chi mi conosce lo sa. Allora, eh, allora basta a dire allora, vieni qui. Devo, devo alzare queste, dai. C'è un galleggio perché ha la forma salvaggente non ho parole le ho finite tutte <ride> ti insulto dopo dai non fai vedere come sono belle sì, sono si vede ora io come le metto so. qui per togliere l'olio in eccesso nel frattempo che queste stanno qui io vi faccio vedere che adesso ne metto quattro e non succede niente a ah, occhio quando mettete le ciambelline nell'olio non vi fate male e 4 ora una volta cotte le ciambelline qui voi ridete chissà che cosa state dicendo le passate vieni qua nello zucchero sono di conversano Le passate nello zucchero così mi raccomando Togliete l'olio in eccesso, altrimenti lo zucchero si impregna di olio e poi non lo potete utilizzare più. E le mettiamo qui. Guardate che bella. Spero che si veda. Sì. Bene. Se no la colpa è tua è eh, se non si vede. Ah, è pieno. Togliamo la carta, allora non lo devo dire più, quando fate questa operazione la biscottate. Queste qui, che lo, queste che l'olio era già caldo, sono già pronte per essere girate. Ecco. spero che di essere stata chiara, se c'è qualche domanda fatela Si vede bene, ok. Sembrata è Sandra. Sì, Sandra è oh, molto. Ciao Franci. Adesso alziamo queste, le ho ripetuto adesso per l'ennesima volta. Alziamo queste, le passiamo nel zucchero e ci salutiamo. Vi faccio vedere l'interno di quelle. Aspettiamo che si raffreddino un po'. Si può mettere la cannella nello zucchero? Sì, sì, sì, sì, si, si può mettere. Sì, sì, sì, sì, sì. Cosa si percetta? Sì, sì, sì. La cannella nello e zucchero. Sì, sì, sì, sì. Devo ripetere. Sì, si, si può mettere la cannella nello eh zucchero. Si, ok. Enza con la suono. Mio marito, fa conversare di cognome. Okay. Ciao, Vito Caterina di Girolamo. Ciao, bellissimi biscotti. Gli ingredienti, oh, gli ingredienti sono sempre nel link. Li ripeto: farina, patate bollite fredde, pesate, già bollite e cotte con la buccia. Ora dobbiamo bruciare le ciambelline, no sono perfette. Poi buccia di limone, vanellina. Fai vedere, fai vedere, qua per favore. Lascia i commenti, poi rispondo io. Si vedono bene sì. anche se c'è il sole sono venute veramente benissimo guardate facciamo togliamo l'olio in eccesso io continuo a friggere qui ci sono gli altre. potete scrivere nei commenti di non inquadrare questo non credo che stai facendo che non sta facendo sono io, sì, sei tu, ok. Sì. Allora, stavamo dicendo gli ingredienti: abbiamo detto farina, patate bollite, buccia di limone, vanillina o vaniglia, le uova, e alla fine il burro. Un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. E alla fine il burro. Se avete un tipo di, di lievito secco, granulare a grana grossa, utilizzate proprio un goccio di latte o un goccio di acqua per sciogliere il lievito, non di più perché le dosi sono talmente perfette che andiamo a sbilanciare l'impasto, questo è tutto, queste sono le ciambelline pronte, adesso io le avvolgo nello zucchero, vorrei farvi vedere come sono leggerissime, Quante ne vengono con questa dosa? Allora, 15, eh, 30 con mezzo chilo di farina, però io come vedete le faccio piccole, si vede come sono piccoline? Sì. 15 con mezza dose tre, eh, Ciao, buongiorno. 30 con mezzo chilo di farina sì. con la dose che ho, messo nel, che ho messo nel link ne vengono 30 ora ne apriamo una e vi faccio vedere fai vedere come sono belle nel piatto non ho detto che sono belle? altra domanda aprine una per favore sì adesso lo apro solo ora ho capito come si utilizza quello con la ciambellina questo qui ah sì queste sono proprio delle bombe adesso Adesso ne apro una e ve la faccio vedere. Vieni qui che apro una. Scotta questa un attimo. Guardate, l'impasto è filante. Sofficissimo. Sofficissimo. Si vede? Si vede bene? Come un pezzetto? No. Ok, sì, devo buttare giù il tavolo, no? Apri la bocca, no, no, no. no? Ok, allora abbiamo finito. Penso che abbiamo detto tutto e ho fatto vedere tutto. A tipo di olio: allora, io sto usando l'olio di semi di girasole perché questo avevo a casa e questo sto usando. Ah, Però eh. potete utilizzare quello di arachidi, è il migliore perché ha un punto di fumo più alto. Ok. Il tempi di lievitazione: i tempi di lievitazione come tutte, tutti gli impasti Diventa lievitati dipende sempre dalla temperatura ambiente e quindi questi qua io li ho fatti alle 11 ho fatto le ciambelline verso le 3 e mezzo però a casa mia fa freddo quindi tenete presente questo non, non, non fa caldo dovete controllare ho detto praticate una croce sull'impasto quando della croce non c'è più, più segno è pronto l'impasto, è lievitato Altro? E nel frattempo sto continuando a friggere. Ve li vorrei offrire, però. Se si può usare il cremor tartaro? No, no, no. Il cremor tartaro è solo per alcuni tipi di dolci, non per questi qui. Non è per i dolci lievitati. È comunque un agente lievitante istantaneo. Non è per i dolci lievitati a lungo. È come lievito per dolci come il pane angeli, come quelli, quei lieviti lì. No, non va bene. Ok, penso che ci siamo, abbiamo detto tutto, ci possiamo salutare. Allora vi ricordo, la, la, la, la ricetta è nel link nel post. Comunque, a tutte le domande io cercherò di rispondere uh, dopo, sempre se Facebook mi fa rispondere perché io rispondo, vi dico che io rispondo a tutte le a tutti i commenti che fate. Però dopo vado a vedere, non ci sono più. Anche i like li metto a tutti. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela sul vostro profilo, così allarghiamo la nostra famiglia più persone ci conoscono. Poi, vi ricordo il mio canale YouTube, iscrivetevi, perché tutte queste dirette noi le stiamo salvando su YouTube e anche Instagram, così mi seguite su tutti i, su tutti i social. Iscrivetevi. iscrivetevi. Ok? Grazie a tutti. Buon pomeriggio e grazie della compagnia, se non ci vediamo per Pasqua, buona Pasqua a tutti, ciao, baci, ciao Mattias, ciao zia, zia ti vuole bene, ciao! Ciao!